Lei, esistono ancora i valori della vita? Chiederò il mio colesterolo. Lo sai che le donne con il seno piccolo hanno dei bellissimi occhi? Eh, perché quelle con il seno grande? Boh. Mi scusi, per andare al cimitero dove devo prendere l'autobus? In faccia! Cameriere, è da mezz'ora che cerco di tagliare questa bistecca. Non si preoccupi, tanto siamo aperti fino a mezzanotte. Mario, ma come sei cambiato? Eri grasso e adesso sei magro. Eri basso e adesso sei alto. Ma cosa ti è successo? Ma io non sono Mario, io sono Luigi. Ah, hai cambiato pure nome. Mi raccomando, per 40 giorni nessuno sforzo. E soprattutto non salga le scale. Va bene, dottore. Buongiorno, dottore. Ora che sono passati 40 giorni, posso salire le scale? Sì, certo. Ah, meno male. Ero stanca di arrampicarmi alla grondaia ogni volta che dovevo salire a casa. <ride> Sai già cosa farai quando sarai grande come la tua mamma? Sì, sì, certo. Mi metterò a dieta. <ride> Dottore, ho la diarrea. Ha provato con il limone? Sì, ma quando lo tolgo, ricomincia, <ride> Goku, chi erano i galli? I mariti delle galline. Per me, sei come una stella caduta dal cielo. Oh, caro. Peccato che sei caduta di faccia.